Ciao bambini, parliamo di B, P e M, B e P hanno le idee molto chiare, davanti a loro vogliono solo la M, M, M, Visto Mb come ombrello ciambella colomba mp come lampo tempere camma pana quindi osservando queste due immagini cosa scrivereste? certo! timbro, lamponi complimenti! avete già imparato la regola solo m davanti a b e p